Oggi vi presento Andrea Monteverdi, il miglior agente per attività e operazioni immobiliari del gruppo toscano del 2020. Allora, Monteverdi, io eh, quello che le volevo chiedere è questo. Intanto, come è entrato a lavorare nel gruppo toscano e soprattutto eh, cosa si sente eh, da dire? A una persona che ha la sua età, lei è giovane, eh, che magari vuole cercare nel settore immobiliare la sua strada, e quindi magari pensa di, di rivolgersi al nostro gruppo. Allora, eccomi. Io ho conosciuto il gruppo toscano nel 2017, lavoravo in un ristorante. Una sera, mi ricordo ancora, proprio un giovedì sera, io ero convinto che quella sera avrei staccato a mezzanotte. Arrivo e vedo che c'è un tavolo per 30 persone in Toscana, sono questi che il giovedì mi fanno lavorare fino a tardi, che volevo andare a casa. E, qualche mese dopo, mi ricordo che avevo visto questo gruppo molto unito, che avevano pure fatto molta festa, cioè, stato pro... mi vedevo molto, molto affiatati, mentre io in quel momento mi trovavo in una situazione che a livello lavorativo non mi soddisfava. Quindi, vedevo in loro quello che io nel mondo del lavoro non ero ancora riuscito a trovare, cioè questo, questa coesione, questa idea di gruppo. Così un po' anche a caso, diciamo, un po' per caso ho inviato un curriculum e sono stato subito richiamato, però eh, ho incontrato Alessandro Genovese che è il mio responsabile e si è dimostrato subito eh, interessato non tanto al risultato che io in quel momento potevo portare all'azienda, perché la mia esperienza era qua del tempo, ma era interessato alla mia crescita, cioè io vedevo il mio responsabile che mi, mi parlava di cose che a me al tempo sembravano inarrivabili. io no, Versavo in una situazione economica tragica, ovviamente, come bene o male, penso tutti i ragazzi, ma no? lì invece hanno dato subito un interesse e voglia di insegnarmi. quindi Io di fronte a questo non ho avuto dubbi, ho detto che eh, loro vanno tutti forte, eh, stanno tutti mangiando questa torta, forse una pettina riesco a, a mangiarvela anche io, però per farlo devo seguirli. Ecco, io quello che ho visto, quello che ho notato proprio era la voglia e la disponibilità di eh, farmi crescere e darmi le armi per realizzare eh, Andrea Monteverdi nel mondo del lavoro e effettivamente alla fine di questo 2020 ho raggiunto questo risultato che nel 2017 manco mi sarei sognato. Che la verità senta Monteverdi. Lei è arrivato primo, quindi il miglior agente del gruppo del 2020, ed è arrivato primo lavorando in una zona come quella di Brescia, eh, tra le più colpite da questa pandemia, soprattutto nella prima ondata, ecco, ci dica. Come ha fatto ad ottenere questi risultati in questo momento e in questo, soprattutto in quella zona? Guardi, sicuramente qui a Brescia in particolare, come altre città, la situazione del coronavirus è stata molto, molto importante. E devo essere sincero, io ero terrorizzato perché ho detto, cavolo, ho appena imparato a fare bene una cosa e ora me la stravolgono. Però questa è la vita che ci, ci si mette tutti quanti. Io ho visto che anche i miei colleghi avevano questi dubbi, ma tutti quanti avevamo comunque voglia di continuare. Quindi quando siamo in una squadra e tutti abbiamo lo stesso problema e vediamo che tutti però insieme abbiamo la volontà di voler emergere e superare questo problema, eh, e allora e poi soprattutto anche tutte le armi che ci sono state fornite dall'azienda e eh, da, da tutti i eh, webinar, tutto quello che c'è stato è stato un momento in cui il rischio era quello di sentirsi abbandonati, mentre invece devo dire che anche a distanza io mi sono sempre sentito parte di questo gruppo. È stata una, una bella prova di crescita. Bene. Bene, Monteverdi, io la ringrazio, le faccio i complimenti per i risultati ottenuti e le auguro buon lavoro. Se posso vorrei solo aggiungere una cosa a cui interrei molto, insomma, è perché in un, una riunione mi era stato detto devi stupirti, prova a stupirti, prova a vedere ogni giorno di, di cercare di stupirti questo per me è stato quest'anno, io non pensavo di arrivare prima, fino a novembre io ero convinto che non sarei arrivato prima, ma questa voglia di voler fare e anche crescere proprio perché mi, mi, mi veniva data la possibilità di farlo mi ha fatto lavorare giorno per giorno con entusiasmo e quando è stato insomma il momento del traguardo mi sono stupito perché tutto quello che mi era stato promesso io l'ho sempre insomma così. quindi voglio sicuramente ringraziare tutti i componenti della mia agenzia che mi hanno seguito in manti alti e bassi e senza di loro sicuramente forse oggi non sarei qui questo, questo, questo è la verità è la vera verità bene Monteverdi allora la saluto e le auguro nuovamente buon lavoro grazie mille anche a lei buona serata e un saluto a tutti